Eh, grazie presidente, allora, eh, riguardo a questa proposta di deliberazione che è la 78, vorrei dire al consigliere De Priamo che eh, prima di parlare della Raggi pensasse un po' a Michetti che vuole demolire lo stadio Flaminio e ricostruirlo più bello di prima e più funzionale quando è un bene vincolato e quindi non sa neanche, lui non sa di che cosa in quale città vive non conosce la città poi c'è una cosa che probabilmente il consigliere Deprima prima non ha letto neanche la delibera perché a seguito della delibera di alemano di densificazione il tar nel 2011 ha sentenziato che per queste zone non è possibile la ripianificazione e poi è morto tutto così dal 2011 queste zone stanno ferme, non ci si può fare assolutamente nulla. Quindi, come si può contestare una delibera che chiede di variare queste zone, e riportarle ad agro-romano quali sono? Eh, non lo so. Boh, probabilmente il consigliere De Priamo, la destra, vede. <coughs> Rivolgetevi se possibile tutti alla Presidenza trattando il Presidente, tema. Presidente, della... probabilmente vedono un qualcosa che, che non esiste oppure non hanno neanche letto la delibera. Il fatto sta che siamo assolutamente contrari e rifiuto tutto quello che è stato detto dal consigliere De Primo. Le sue difese de... della sospensiva del... mi sembrano più... Tutti, altro che interesse che edilizia pubblica, perché questa edilizia la fanno i privati, quelli che hanno truffato fino ad oggi tutti gli abitanti delle zone, cioè dei piani di zona 167. Mi sembra più una difesa d'ufficio dei costruttori romani: altro che. Grazie.